Buongiorno a tutti, carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili. Come vi avevamo promesso, oggi faremo questa puntata sulla situazione grave in cui versa la scuola italiana e eh, lo faremo con l'ausilio di eh, alcuni ospiti, colleghi, docenti che mh, ci diranno il loro punto di vista. Altri se ne aggiungeranno man mano durante la diretta, innanzitutto vi presento eh, Fiorenzo Fraioli, docente eh, di informatica eh, in, quel, <ride> in quella regione nel, che prende il nome di Cioceria, correggimi se, se sbaglio. Ciociaristan, nel Ciociaristan. Ciociaristan, <ride> eh, nonché noto blogger, e eh, eh, speaker di controinformazione eh, conosciuto insomma nell'ambiente di chi non è eh, allineato all'informazione mainstream. Poi abbiamo il professore Giuseppe Mudo che nel territorio è un'istituzione eh, perché è stato per tantissimi anni insegnante nell'unico eh, liceo del territorio, quando parlo di territorio sto parlando dei paesi di Gimitello, Scordia, Palagonia, Castel di Udica, eccetera, eccetera. Ora ne sono sorte altre scuole, ma all'epoca c'era solo quella. Insegnava matematica nella sezione A, che diciamo era un po' la sezione considerata eh, David è stato anche mio insegnante di matematica e quindi ha dovuto sopportarmi sin dall'adolescenza a, a rompergli le scatole, però eh, chiunque lo conosce sa che, che ai suoi studenti non insegnava solo matematica ma anche eh, il senso profondo della vita, che di solito <ride> viene trasmesso alcune volte, nemmeno sempre, da, dagli insegnanti di d'italiano, invece lui sopperiva benissimo a, questa, a questo compito. Quindi lo salutiamo, il professore Mudò. Salve. E, e poi abbiamo il nostro, la, il nostro ospite fisso, della pagina eh, culturale delle Termopoli, che è anche nella, nella sua vita un docente di italiano, Attualmente, eh, se non sbaglio, in Lombardia, ma non ricordo bene. Somma Lombarda <ride> Somma, Lombardi, Somma, Lombardi, la Somma Lombardi. nella scuola dell'anno scorso, la stessa scuola. Sì, sì, sì, sì. Ok, dicevo si aggiungeranno altre persone, eh, però in questo momento, eh, siccome già eravamo in ritardo di, di un pochino, non ho voluto attendere ulteriormente. Allora, io eh, passo subito la parola a Fra Fiorenzo Fraioli perché oltre eh, insomma, a parlare dei temi di questa sera ci può raccontare un, una, una bella storia, una storia eroica di, di un italiano che non si è piegato a quello che noi volgarmente chiamiamo, magari il professore Mutò non sarà d'accordo, eh, faremo un dibattito a proposito comunque quello che noi chiamiamo dittatura sanitaria e quindi ha una storia molto eroica, tipica tra l'altro degli italiani che nel mondo hanno sempre eh, fatto grandi imprese anche se non vengono spesso raccontate Fiorenzo a te la parola ma innanzitutto sono molto contento di stare tra colleghi visto che sono uscito purtroppo dalla scuola mi sono messo in aspettativa da settembre e quindi non vedo più i miei colleghi, non ho più scambi con loro se non talvolta per telefono. Sì, io e mia moglie, anche lei insegnante, insegniamo nella stessa scuola, ci siamo messi in aspettativa e dal 25 settembre ci troviamo in Bulgaria, a una trentina di chilometri da Burgas. Abbiamo fatto questa scelta perché non intendevamo vaccinarci, eh, neanche potevamo sostenere un regime di un tampone ogni 48 ore, per cui abbiamo deciso di, di metterci in aspettativa fino al prossimo 30 aprile, in attesa che la situazione si chiarisse, aggiungo che fin dall'inizio, fin dalle prime battute di questa vicenda, io l'ho interpretata immediatamente come un vero e proprio attacco alla democrazia. Il mio primo video. In argomento risale al 3 febbraio del 2020, quando eh, eh, fece una carrellata delle pagine dei principali quotidiani online italiani e le confrontai con le analoghe pagine eh, di giornali online esteri, mostrando che in Italia da ormai 15-20 giorni era partito un battage propagandistico e terroristico sul coronavirus mentre all'estero c'erano soltanto dei piccoli trafiletti. Questa cosa mi aveva insospettito, avevo cominciato già da tempo a confrontarmi con altre persone che avevano notato questa anomalia, per cui quando poi la vicenda è effettivamente iniziata, io avevo già il mio bel grosso pregiudizio e l'ho letta fin dall'inizio eh, attraverso una chiave politica e non sanitaria. Lascio la parola a voi. Eh, vedevo il professore potò sbuffare, non so se eh, in relazione a ciò che aveva sentito oppure semplicemente perché eh, di suo. No, Peppino, effettivamente sbuffo perché non sto tanto bene. Sai, nella vecchiaia tutti i mali cominciano a affiorare. Pensavo un dibattito sulla scuola, su come versa la scuola, di chi sono le responsabilità. Generalmente, pensiamo che siano degli alunni, che sono disgraziati, che non nascono formati, non nascono con la, con la scienza infusa, perché ad deve hanno peccato rispetto al problema del covid mi sento veramente disadattato a, a dibattere un problema del genere uno perché non lo capisco uno perché mi sono tappato in casa eh, perché sono un pochettino fragile e quindi ho, pauto, ho paura di questa bestia e tutte queste discussioni di questione di democrazia Rispetto al fatto che ognuno di noi non è libero di fare quello che vuole, sai, mi trovo un pochettino a disagio. Tu sai, Peppino, che l'unica mia strada è stata una sola, ed è stata la strada che non c'è nessun testo di più, tipo il mio amore, Peppi Lamenta, che non risponde se tu gli parli al cuore e all'intelligenza. Il grande successo che ho avuto con te non è stato di natura di apprendimento, di in, insegnarlo a imparare tu qualche nozione, ma è stata quella di apprendere. Tu, tu mi sei stato caro perché sei un ragazzo che ha amato l'apprendimento ed è questo che mi ha... Eh, reso partecipe mi ha sempre invogliato a volerti bene, Peppino, a prescindere dalle ideologie stupide a cui apparteniamo, dalle ideologie intelligenti a cui apparteniamo. Ora, la questione del Covid no, no. non la sto capendo, mi sta cambiando la vita, vedo che sta cambiando la vita anche dei miei nipotini, Vedo che tutto cambia, però mi sembra, e questa però dipende anche dalla mia ignoranza, dalla mia poca riflessione rispetto alla problematica. La questione de, non trovo quale sia la differenza, eh, cioè non, non, non trovo qual è la restrizione democratica per uno che ha vissuto eh, fisicamente. Personalmente è stato testimone diretto delle lotte operaie, delle pietre scagliate contro uh, la polizia che ti voleva uh, respingere rispetto a chi è stato uh, posto nelle strade del paese in manette per mostrare al paese quando è cattivo l'operaio, quando è cattivo il comunista. Questa è questione della democrazia veramente non la capisco. Sono io che non la capisco, eh, perché vedo che il collega è un collega con grande sensibilità e, ed è capace di fare delle ricerche interessantissime. Si ha messo a confronto eh, le, eh, i risultati del, del dibattito eh, dei giornali italiani con quelli esteri. Pippino, purtroppo non mi io... vergogno di essere stato invitato di te, no, da te no, no. e no, di no, non essere puntata... interessante a questo dibattito. No, no, invece è molto interessante, ha, <ride> ha richiamato degli spunti molto interessanti. Io non voglio nemmeno essere io a monopolizzare il discorso, quindi ora lascio la parola agli altri. Io però le voglio dire, sì, la puntata è sulla scuola, e parleremo di scuola, però non si può negare che il Covid ha avuto un impatto anche sulla scuola io già l'anno scorso che è stato l'ultimo anno di insegnamento perché io ho fatto una scelta simile a quella eh, del collega Fraioli eh, me ne sono accorto che la scuola era cambiata, era totalmente cambiata forse lei è andata in pensione prima, quest'anno non non l'ha vissuto ma erano cambiati gli alunni, erano cambiati i colleghi, era cambiato il clima ed era cambiata la scuola cioè io ho visto un ragazzo solo nel corridoio con, uh, con la mascherina abbassata, tranquillo, ripreso dal vicepreside, eh, portato in classe, eh, gli è stata fatta la nota, io, lei conosce il mio animo rivoluzionario, avrei voluto prendere posizione a favore dell'alunno, non l'ho fatto, non l'ho fatto perché non avrebbe avuto senso e forse sarebbe stato anche diseducativo, però non so se è stata la scelta giusta, ancora oggi me lo chiedo. E... Però ho pensato, quando noi abbiamo rinunciato al nostro ruolo di educatori e di, di... di modelli, di esempi che dovevano trasmettere cultura, senso critico e siamo diventati invece dei cani da guardia del sistema. Io comprendo anche mh, la sua posizione, il suo non concordare go su, questa, su questa situazione di, di carenza democratica, però quando sono stati fatti, come lei ha ben ricordato, gli scioperi negli anni 60-70 del partito comunista, Nessuno si è mai sognato di, di impedire questi scioperi, se c'era qualche violento magari la polizia interveniva, veniva arrestata, magari la polizia stessa si infiltrava nei cortei, è una storia vecchia questa cosa. C'era comunque, comunque l'apparenza eh, della democrazia che permetteva lo svolgersi di uno sciopero, oggi non si può fare più oggi non si può fare più uno sciopero, anzi non c'è più nemmeno un dibattito libero e onesto, perché non hai idea di quanti eh, blogger, e eh, di quanti video sono stati censurati, semplicemente perché raccontavano una storia diversa da quella che racconta la televisione. Il eh, collega Fraioli è dovuto passare ad altre piattaforme come Rumble, perché YouTube e Facebook... Ciao. YouTube e Facebook censuravano video, e non solo sulla storia del coronavirus, sono stati censurati video che parlavano dei brogli elettorali in, negli Stati Uniti. Ma da quando non si può parlare di brogli elettorali? In Italia sì. da una vita si è parlato ogni elezione puntualmente di, di brogli elettorali. Non si può più parlare di brogli elettorali negli Stati Uniti. Sono stati censurati un sacco di video che nemmeno avevano a che fare con la sanità e poi quello che è successo quello che su, sento la voce di un bambino probabilmente il suo nipote lo sa tutto e il mio nipotino <ride> sì. e, e poi quello che è successo po pochi giorni fa eh, già una legge non può scavalcare la Costituzione perché esiste la cosiddetta gerarchia delle fonti eppure abbiamo visto il prolungarsi di uno stato di emergenza di tre mesi ben oltre la legge che prevedeva questa proroga solo per due anni al massimo dico quindi qualche preoccupazione la comprenda professor Mudo. magari ci sbagliamo però qualche preoccupazione basata su dei dati concreti è legittima perla, io le ridò la parola così magari se mi vuole dire qualcosa me la dice e poi faccio parlare gli altri ospiti eh, Peppino guarda io mi sono sempre vantato di avere avuto un alunno Peppina Menta che mi ha dato una lezione. Professore, Se hanno rubato questo, questo e quest'altro. Si erano rubate delle cose, tutte le cose. Io gli ho detto, oh, guarda che non farò mai il tuo nome. Risposta di Pino, Professore, io, io mi so prendere le mie responsabilità. Lei il mio nome lo può fare come e quando vuole. Mi sono sentito un verme. Però... Sono cresciuto beppino. Sono cresciuto nella direzione in cui eh, tanti ragazzi come te mi hanno dato tanto insegnamento. E ci sono momenti in cui mi sono sentito più esperto da uno. Scusate il dialetto. vi fate salutare i nipotini che vanno via. Ciao. Sì, prego. Fiorenzo, intanto passate la parola. Marco, salutami che poi. È, ah, è, già... è, è il modo in cui si pone il collega Giuseppe mi mette un po' in difficoltà innanzitutto mh, sì se vogliamo parlare di scuola possiamo parlare di scuola però è, è praticamente impossibile parlare di scuola come di qualsiasi altra cosa senza tener conto di questa questa capsula nella quale siamo immersi che ormai monopolizza i nostri pensieri e le nostre emozioni eh, non si può dimenticare il clima nel quale viviamo è letteralmente impossibile anche perché milioni di persone hanno pagato le conseguenze molti hanno, dovuto, hanno lasciato il lavoro io sono qui senza reddito con mia moglie perché ho affermato un diritto che credevo di avere, quello della scelta terapeutica. E non solo questo, la vita di milioni di persone è stata stravolta, abbiamo vissuto la DAD, per esempio, e allora dobbiamo domandarci se quello che sta accadendo abbia un fondamento reale, se si tratti di un'esagerazione, se si tratti di un approccio sbagliato, o se invece addirittura siamo davanti ad un attacco alla democrazia, cioè ad un'operazione politica. Sono tutte possibili risposte, ma di qualsiasi cosa parliamo, del diritto di sciopero, eh, dello stato dell'economia, della scuola o di altro, non possiamo farlo se prima non ci occupiamo di questo. Perché ogni ambito della vita umana è condizionato da questa vicenda. Poi, se, sì, come ha detto il professor Mudo, egli si sente ormai fuori dalla vita pubblica, perché questa è vita pubblica, l'uomo è un zone politicon, un essere politico, se si sente fuori dalla vita pubblica ed è totalmente preso dalla tutela della propria salute, io umanamente lo capisco perfettamente, ma questo mi mette in difficoltà nel dibattito. Se un attimo solo. Io ti chiedo scusa e comprendo perfettamente quello che hai detto tu. Ma tu ti trovi con un anziano, dopo quattro tumori, dopo una psoriasi che mi sta torturando. Quindi capisci che mi sento proprio eh, fragile rispetto a tutta questa situazione. E poi una cosa che mi chiedo, ogni volta che c'è un omicidio c'è una motivazione. Io non capisco qual è la motivazione eh, di questa restrizione della libertà, dove si vuole arrivare. Non l'ho ancora letta, non l'ho ancora capita, capisco che ognuno di noi ha difficoltà a leggere il periodo storico che vive, ma veramente, sai, rispetto a questo non ci sono. Ah, sì, che sono buona. scusate ma un momento di familiari no è bellissimo invece ecco un momento vabbè ti, in ogni caso ti chiedo scusa per aver un pochettino interrotto questo tipo di dibattito no no non sono, non sono utile no no l'hanno abilitato e l'ha reso veramente entusiasmante. posso dire una cosa grazie. posso dire una cosa sì sentire vai sentire. salvo io allora, ho ascoltato con molta attenzione ciò che ha detto il, il collega Mudò e, e, e ciò che in qualche modo ha ribadito con grande forza il collega eh, Fraioli. Io devo dire però con, con grande umiltà e con grande senso anche di, di rispetto che ahimè non mi trovo d'accordo né nella posizione del professor Mudò non per le motivazioni che il professore ha dato ovviamente di salute. Io, ehm, una piccola premessa, non sono un medico ehm, e, e quindi non entro nel, ehm, come dire, eh, nella discussione tipicamente medica, per cui lungi da me eh, ogni tentativo di spiegare che cos'è il vaccino, che cos'è il siero che stanno, che stanno inoculando. Dicevo, non sono d'accordo nella posizione del professore Mudò perché mi sembra una, posizio, una posizione assolutamente arrendevole, eh, non parlo da un punto di vista ovviamente sanitario, eh, parlo da un punto di vista della presenza eh, come dire, fisica, morale eh, del nostro compito che è il compito dell'insegnante. Non condivido dall'altro lato la, invece, eh, la posizione di Fraioli. Perché non la condivido la posizione di Freola? Probabilmente perché io, per cultura, sono un socratico. Socrate, quando, quando fu invitato da Critone a, a, eh, a scappare dalla prigione nel quale era stato eh, incarcerato, disse: No: guarda, io non, non scappo, perché io voglio invece testimoniare con la mia presenza e con il mio impegno, eh, il senso vuoto di uno Stato e l'ingiustizia che stanno, che stanno facendo nei miei confronti. Quindi eh, invita Critone di andarsene e lui, come sappiamo, storicamente verrà la cicuta per morire. Perché? Perché in qualche modo mi sembra anche questa una posizione eh, altrettanto come dire, eh, altrettanto arrendevole. Allora io credo che la presenza invece proprio di noi come operatori, come educatori, anche sul termine educatore, eh, e qui rientro nella discussione della scuola, per me adesso la scuola non è più il luogo nel quale eh, noi in qualità di insegnante eravamo semplicemente dei soggetti, eh, dei soggetti che trasmettevano la scuola non è più questo, la scuola è diventata semplicemente operazione burocratica eh, dove una parte consistente della psicologia ormai è entrata eh, con forza e, e, e capisco anche le motivazioni della psicologia che è entrata con più forza nella scuola. Ecco, io credo che invece sia la posizione di Moudot che la posizione di Fraioli siano in qualche modo eh, es, i famosi estremi che si, che si toccano. Eh, invece penso che la nostra testimonianza, anche eh, all'interno della scuola o fuori stesso della scuola, la nostra capacità critica va comunque considerata all'interno della scuola. Non fuori la scuola, non abbandonare, non abbandonare per esempio come ha fatto Faiolo, come ha fatto Giuseppe Menta, Giuseppe che è un mio carissimo amico, di, eh, di fare la scelta di non vaccinarsi. Io per esempio mi sono vaccinato. Mi sono vaccinato e grido con urlo anzi, con assoluta determinazione, che questa è una vera e propria attacco alla democrazia e che dunque va combattuta, non va assolutamente, non posso esiliarmi, combatto all'interno dell'istituzione, dell perché altrimenti le due cose sono all'opposto e in quanto all'opposto ovviamente chi sta al centro gestisce poi tutta la questione ed è quello che stiamo ed eh, è quello che stiamo vedendo la DAD, poi chiudo, mi sì, sì, la no, DAD vai. va nella direzione e qui sono d'accordo <ride> con il collega Fraiola va nella direzione di rendere degli automi i nostri ragazzi questo è il tentativo perché la DAD ha dato un colpo mortale assoluto a quella che è l'istituzione scolastica punto questo è il criterio cosa fare, come avrebbe, avrebbe detto lienem? che fare dunque? E beh, allora, bisogna fare semplicemente una cosa, ognuno con il proprio ruolo all'interno delle nostre competenze e fare operazione eh, di convincimento anche con i ragazzi, perché è lì che va instillato il termine critico è, è, è un senso critico ad affrontare i problemi, non ad estraniarmi. io voglio esserci e voglio combattere dall'interno, assumendomi tutte le mie responsabilità. Eh, scus scusate un attimo, Giusto, io ti conosco, quindi mh, capisco profondamente quello che dici. Ma giustamente, eh, il collega Fraioli non ti conosce, e forse molti non conoscono bene la tua storia. Quindi, solamente per spiegare, poi passo la parola a Fraioli per la risposta. Tu eh, sei stato uno di quelli che rientra nella categoria perdonami questa generalizzazione salvo di quelli che non intendevano eh, assumere questo siero erano assolutamente contrari e poi quando però gli è stato dato un out out dallo stato hanno deciso di continuare la lotta all'interno quindi non sei uno che l'ha assunto al primo momento perché aveva fiducia cieca in questa narrativa ma poi non si è voluto tirare indietro alla, alla fine perché crede che la battaglia dovesse essere fatta all'interno questo giusto per chiarire la posizione eh Fraioli? Fiorenzo ti, ti posso chiamare per no? In allora io finché sono rimasto a scuola ho parlato con i colleghi ho parlato anche con gli studenti e posso dire senza timore di aver sempre suggerito loro di non vaccinarsi mai di dire anche alle, ai loro familiari di di portare in famiglia le argomentazioni che discutevamo in classe su questo tema, ma è stato tutto inutile, perché oltre il 99% dei miei colleghi si è vaccinato. Ho visto che anche le famiglie, sia dei miei studenti che di altri, degli altri studenti, hanno scelto prima loro di vaccinarsi, adesso stanno portando i bambini a vaccinarsi. Perché io a un certo punto ho detto, vabbè, eh, d'accordo, nessuno mi obbliga a rimanere all'interno di un mondo con il quale sono in totale e completo disaccordo. E neanche ovviamente potevo affrontare il peso di, una, di un tampone ogni 48 ore per poi arrivare, come avevo facilmente previsto, al 15 dicembre con l'obbligo esplicito quindi ho pensato io prendo mi muovo prima cerco i miei spazi di libertà addirittura fuori dal mio paese perché temo che le cose peggioreranno ancora e quindi ho messo fra me e questo rischio una distanza di sicurezza che spero possa bastare ma temo di no e forse sarò costretto ad allontanarmi ancora di più perché il punto centrale è questo che io partecipo alla società ma non sono disposto a cedere ogni mio diritto alla società della quale faccio parte. Oltre una certa soglia io rivendico i miei diritti individuali e se posso combattere, combatto, altrimenti scelgo la strada della fuga virile, per citare un antropologo di cui non ricordo il nome, molto in voga negli anni 70, per cui mi sono, sono allontanato sono sottratto a questo obbligo. Vabbè, Fraioli, non si può dire che tu non stai combattendo, perché eh, insomma sono, sono centinaia certo. i video che hai fatto. Certo. Forse stai combattendo in un modo diverso. Cioè, ecco, certo, no, a quali... ci hanno messo in sicurezza il mio corpo. No, attenti, io, io, io non, non, non so da un paio critico, di mesi ci vengono a prendere a casa io non sono molto critico ovviamente nei, nei confronti del collega Fraiola, anzi, come dire, in qualche modo eh, ne apprezzo anche il coraggio e, e la grande determinazione. Eh, quindi non, non lungi da me il pensiero assolutamente critico. Però io dico che eh, se questo attacco c'è stato eh, alla, eh, alla democrazia e di fatto lo è perché noi che ne possono dire gli altri eh, è un attacco serio di fatto alla struttura basilare democratica del nostro paese perché Salvo, ci hanno fatto una domanda il pubblico questo è il bello di questo programma una certa Maria Fiorella Custodi non so se tu la conosci oppure no, no, no, non so chi e dice vaccinandosi e presentando ogni mattina il Nazi Pass che lotta si può fare all'interno, bisogna essere di esempio. Cosa sì, rispondi? No, no, ma io rispondo alla maniera socratica rispetto a questa situazione. Cioè, eh, il problema è che la voce comunque eh, di grande, eh, di grande eh, dissenso rispetto a questo deve mantenere, perché se io me ne vado, io spengo l'unica voce di dissenso che ho cioè non posso più avere quella cassa di risonanza che mi può dare per esempio eh, il rapporto che ho con i ragazzi, che mi può dare il rapporto che io ho con eh, con. Il, eh, con i genitori e, e questo è il senso che se io esco, se io vado a, a, a, a raggiungere la mia bellissima torre d'avorio è chiaro che non ci sono più non divento più cassa di risonanza e questi continueranno a fare tutto quello che vogliono questo è il principio ripeto, io sul vaccino non entro perché non ne ho le competenze per poterlo fare e quindi sarei altrettanto, eh, come dire, insulso se eh, entrassi a discutere di vaccino. Non è la mia competenza. Però sul fatto che vi è una eh, come dire, impostazione di limitazione della libertà, questa sì. Posso, io non, non, eh, bisogna entrarci, bisogna entrarci nel sistema e dal sistema all'interno stesso fare qualcosa per esempio per quello che ci compete eh, convinzione che questo procedimento non fa altro che anacquare in maniera seria il senso di democrazia tutto qui professore Mudo eh, non voglio tirarle in ballo se non vuole esprimere perché non so se, eh, se chiamarle è una apprezzo, cosa che le fa piacere o meno apprezzo tutti e due i colleghi e li ringrazio perché la mia vita ha avuto questo tipo di esperienza. Io sono cresciuto perché ho avuto anche dei colleghi interessantissimi. Salvo, ti ringrazio per quello che mi hai dato con questa discussione e mi hai ricordato una cosa. Io non sono mai stato ideologico, non ho mai eh, introdotto ideologi, ideologizzando il mio lavoro e il mio dire. Peppino ne può essere un testimone, da questo punto di vista, io ho sempre cercato di dare la degli strumenti, ci salutavamo finché mi se il... si sente. Scusate, si si sente. No, stavo ricordando un fatto del liceo e con poca educazione l'ho interrotta. Eh, no, Figurati, quando e, la mattina e... la salutavo io col saluto del ventennio e lei col pugno chiuso. Cioè ah, no? sì. ci scambiamo questi affettuosi saluti. Vabbè, eh, camerat il <ride> cameratismo <ride> si può avere sempre no. E, e quindi quello che mi è interessato è, è aiutare a ragionare aiutare ad apprendere l'alunno su qualsiasi tipo di problematica ora io sul, se se fosse insegnante sulla problematica se vaccinarsi o meno sulla problematica della libertà o meno cercherei di dare degli strumenti di ricerca finché i ragazzi riescono ad apprendere il problema della vaccinazione riescono ad apprendere il problema della libertà cioè facendo nascere il loro quello che è l'erotismo dell'apprendimento perché i ragazzi se sono loro ad apprendere, non io a dare loro eh, delle ricette o dei valori già saputi loro debbono apprendere delle cose non sapute che gli altri non sanno che neanche loro, che neanche io so Soltanto in questo modo possiamo far crescere una società di ragazzi che siano liberi mentalmente e la libertà a quel punto non mancherà più. Quindi la questione di ideologizzare famiglie, ragazzi e tutta la società non mi convince. Se c'è un popolo che si autoconvince e che apprezza il modo di come comincia ad apprendere la realtà e le dinamiche della realtà, in cui vive allora avremo una società migliore comunque stasera grazie salvo eh, professore Mudo io però non posso, non posso che ricordarle una cosa che sicuramente lei conosce bene ma in questo momento forse no, non è saltata fuori nel, nel, nel dibattito una volta um, trovandoci cioè, forse lei ha un diciamo è un esempio proprio di grande amore per l'insegnamento, il mio era invece, è tuttora un grande amore per la scuola, sia in versione alunno che in versione docente, e, e lei mi disse che amava questo mestiere perché in classe quando riusciva a spiegare qualcosa di alieno a uno dei suoi alunni, e questo alunno dopo diversi tentativi riusciva a comprenderlo, ne ammirava lo stupore della, de, de, de, della comprensione, della, della crescita culturale, quindi era proprio l'amore verso il, il ruolo di, di, di, di, di maestro che riesce a trasmettere un, un, una conoscenza e far crescere quindi il suo allievo. Lei si rende conto, anche se non ha fatto questa esperienza, perché è andato in pensione prima, che da due anni e mezzo, con la didattica a distanza, cioè con uno schermo uh, dove lei, anziché tra l'altro guardare gli alunni in telecamera, che già questo è, è mortificante, spesso non li vede nemmeno perché tengono la telecamera spenta, e comunque in uno schermo deve vedere una classe, quindi... Capisce bene che vede delle miniature di, di, di visi, non, non vede le persone. Lei, lei, questo, pur non avendolo vissuto, riesce a comprendere che mh, non, non permette questo, quello che, che lei amava fare, cioè questa trasmissione di conoscenza, questo, eh, questa simbiosi tra mh, alunno e insegnante, e quindi riesce da questo punto di vista a capire che la didattica a distanza non può essere una soluzione per un problema che, ammesso che fosse reale, con le caratteristiche che ci, viene, ci vengono raccontate dalla televisione, affrontato in questa maniera sta generando tanti altri problemi che si ripercuoteranno nei prossimi 20-30 anni, crescendo una generazione di persone che non ha avuto questi maestri, che ha avuto la fortuna di avere io, che, che ha avuto la fortuna di avere eh, Salvo Calcò, Fiorenzo Fraioli e lei stesso quando era alunno. Se posso, un, un attimino solo. Peppino, guarda, tu mi metti in difficoltà. Mi metti in difficoltà perché eh, la mia esperienza è stare in classe e vedere la faccia meravigliata degli alunni quando riuscivo a sorprenderli. È un'esperienza che mi manca e non ti so rispondere, Peppino. Effettivamente, guarda, se la DAD ha tutte queste problematiche è chiaro che i problemi sono grossi e vanno risolti ma vanno risolti e discussi fra gli insegnanti gli insegnanti devono essere quella categoria che si deve far si deve far sentire all'interno della società non che siamo assenti e siamo completamente assenti. Assenti. comunque scusami no no ma dico so. lei non vede un progetto politico in questa cosa cioè è eh... Noi diciamo che sono, io non posso credere che siano degli stupidi al governo, io questa cosa non la riesco ad accettare, ci può essere... Giuseppe, scusami, posso, posso, posso dire sì. anche, anche, anche sì. per dare come dire, un po' di sale al... Sì, no, <ride> ho chiudo però questo concetto, Salvo, sì. e ti dico, dico, siccome credo che siano persone intelligenti, non posso credere che non si rendano conto delle conseguenze di, di, di questa cosa, vai Salvo. Sì, no, voglio, voglio semplicemente aggiungere questo, eh, rispetto alla, eh, alla tessera nazi, alla nazi nazifasse, come l'ha chiamata eh, l'ascoltatrice. Stai andando a fuori argomento, vabbè, ok. Sì, no, no, no, vabbè, però, però, facciamo un passo però, indietro, d'accordo. No, però il problema è, eh, vedi, eh, c'è il collega giustamente che ha rifiutato... E si è messo in aspettativa ma è come se avesse rifiutato in qualche modo lo stipendio e di stipendio non ci si arricchisce si vive semplicemente ecco e, e lo so e lo capisco le difficoltà che eventualmente in questo momento stanno attraversando tantissimi altri colleghi quindi è come dire stiamo parlando di scuola però io voglio dire questo quando Galileo Galilei che certamente non è eh, l'ultimo arrivato eh, invitato da Bellarmino eh, gli fa notare semplicemente che non può guardare all'interno del cannocchiale perché eh, chissà cosa avrebbe potuto vedere all'interno del cannocchiale tuttavia Galileo Galilei che certamente non era uno sprovveduto, comunque alla fine abbiurò allora eh, noi ci sentiamo di accusare Galileo Galileo di essere stato in qualche modo accondiscendente al potere oppure Galileo Galilei, con la sua azione anche di abbiura dopo una grande battaglia che aveva fatto, ha fatto capire che quel sistema era un sistema abietto? Così come io credo che la intelligenza del collega Fraioli, l'intelligenza di molti altri colleghi, di molti altri colleghi. Eh, possono essere possono incidere all'interno del loro ruolo più e ancora con più forza invece eh, stando all'interno questo è il problema dopodiché siccome la situazione è politica e sono d'accordo che la situazione non è più sanitaria la questione non è più sanitaria la questione è solo e tipicamente politica allora o la combattiamo prendendoci eventualmente le nostre responsabilità o oh, altrimenti non possiamo fare eh, come fecero eh, gli antifascisti quando si ritirarono eh, sull'aventino. Noi dobbiamo esserci. Questo è il io ci sarò pur essendo, ripeto, non critico, ma nauseato rispetto alle politiche e alle contraddizioni di questa politica. Dobbiamo dire anche con forza che non è il caso nome e cognome è un governo che è assolutamente antidemocratico e tutta la maggioranza e quindi tutta la politica che in questo momento lo sostengono è altrettanto corresponsabile di tutte le scelte che sta facendo no no salvo anche, chi non, anche, anche chi, chi non lo sostiene anche chi non lo sostiene Voglio perché dire, Fratelli d'Italia che è all'opposizione allora non sta fare. facendo Ehi, opposizione scusami Giuseppe allora quello sì. che dobbiamo fare è semplicemente interrogarci, indagare su questa cosa che, che sta succedendo. Io non delego comunque ad altri di poter fare convinzione, perché se da un lato ci sono i colleghi che se ne vanno, dall'altro lato ci sono i colleghi invece che sono convinti che quella è la strada giusta e quindi quelli sono pericolosi, quelli che sono all'interno e che continuano a fare una loro battaglia a sostenere questa ipocrita eh, politica. Ecco la mia paura, ecco perché io alla fine decido di esserci, soprattutto e anche per questo. Chiedo scusa eh, se, se sono accalorato, però, eh, però eh, questa cosa mi dà profondamente fastidio, sono nauseato e certamente non, non delegherò al collega che per venire a scuola si mette 12 mascherine questo per dare il senso del, eh, dell'appartenenza. 12 mascherine per venire in classe e per fare lezione. Io credo che siamo completamente all'abbandono totale, non più della scuola, ma della nostra ragione, della nostra razionalità. Dobbiamo recuperare la nostra razionalità. Eh, scusa, eh. scusi, volevo... Vabbè, allora poi ci ritorniamo dopo, non voglio spezzare il discorso. Traioli, vai. Sì, dunque, innanzitutto vorrei dire una cosa. Io non uso mai il termine amo la scuola. Eh, quello di insegnante è un lavoro che mi è piaciuto. Mi piace ancora. Così come mi è piaciuto fare l'ingegnere, così come mi è piaciuto fare il programmatore. Sono lavori che mi sono piaciuti e che ho scelto per me. Poi, per quanto riguarda mh, la questione delle ideologie a scuola... Beh, io ricordo che c'è una cosa che si chiama libertà di insegnamento e noi insegnanti siamo circa 600.000 più o meno, in Italia. Ognuno di noi ha le proprie idee, quindi statisticamente rappresentiamo tutte le posizioni culturali e politiche che ci sono nel Paese. E godendo della libertà di insegnamento, quella vera, quella piena, eh, noi riproduciamo il clima culturale che c'è nel Paese. Perché il nostro compito è esattamente questo. Ma dobbiamo farlo ognuno proponendo la propria visione del mondo. Io ho avuto insegnanti fascisti, comunisti, socialisti, democristiani e ho sentito tutte le campane. E poi mi sono fatto la mia idea. Invece oggi nella scuola, con questa storia di buttare via le, uh, le ideologie, le, i, i, i colleghi hanno paura di affrontare temi politici, cosa che io non ho mai avuto timore di fare e quindi sempre di più diventiamo dei semplici trasmettitori delle visioni che ci vengono eh, spedite dall'alto, ci vengono comunicate dall'alto. Per esempio, per aprire un altro argomento, prendiamo la questione del gender. Beh, io sul gender ho detto la mia, perché non devo dirlo? Avevo delle colleghe che avevano un'idea diversa dalla mia. Però ho fatto caso anche al fatto che molti miei colleghi che avevano le mie stesse idee contrarie alle direttive europee del Ministero invece hanno preferito tacere. Perché? Perché siamo intimoriti e questo è un dato di fatto, che siamo intimoriti. Un'ultima cosa riguardo alla scelta. <coughs> Vedete, noi siamo passati da un tempo in cui se uno stava male chiamava il medico, magari ne chiamava due ascoltava quello che gli veniva detto e poi sceglieva lui siamo entrati ormai invece nell'epoca in cui il medico viene a casa nostra, sfonda la porta e ci impone delle terapie e questo è inaccettabile infine il motivo della mia scelta drastica è una conseguenza del fatto che io considero questi vaccini una pallottola stocastica e se permettete siccome non considero il lavoro dell'insegnante come una missione, ma come un lavoro che mi piace, non intendo mettere a rischio la mia vita, perché non è una missione, è un lavoro che mi piace, e sono prima di insegnante, sono cittadino, prima sono cittadino e poi sono insegnante, quindi ho deciso di tutelare la mia persona, e me ne sono andato. E non intendo per nessuna ragione farmi inoculare, questi farmaci perché non sono neanche vaccini sono farmaci peraltro sperimentali che stanno inoculando anche ai bambini eh, comunque io sono contento della diversità delle posizioni mi fa piacere invece questo dibattito eh, spero che sopraggiunga presto il professore Mudò che è il professore Mudo, il professore Gambera che Può dare un ulteriore contributo eh, schettini sei online oppure hai ancora problemi eh no mi dovete scusare tanto ma ho avuto un sacco di problemi purtroppo adesso sono riuscito a connettermi collegandomi collegando il telefono allora eh, non, non, una breve non, presentazione beh. tua di dove lavori di cosa insegni della tua storia è così mettiamo un altro po' di, di carne al fuoco della discussione no vabbè allora mi scuso innanzitutto per non aver potuto partecipare alla discussione integrale io sono un giovane insegnante giovane perché eh, mi sono inserito eh, di ruolo nel 2019 poi nel 2020 è scattata sì, la ballante. pandemia quindi io non... <ride> io non ho avuto grande tempo per eh, potermi eh, dedicare all'insegnamento che però come ha detto eh, Fraioli è una cosa che eh, mi piace non è sicuramente eh, la missione mi piace stare eh, con i ragazzi mi piace dare eh, il mio contributo a, a quella che è il sistema eh, a quella che è l'educazione dei ragazzi perché sento di poter dare qualcosa sento di poter contribuire a quella che è la loro crescita. E sicuramente in una situazione di sono un agronomo, insegno nei tecnici agrari, eh, sto parlando da Bari, eh, dalla Puglia, e quindi mi occupo di agricoltura, mi occupo di agricoltura sostenibile, mi occupo di un'agricoltura eh, che ovviamente è esente da organismi, dovrebbe essere esente da organismi geneticamente modificati e da tutta una serie di eh, modalità di, di, di di realizzare l'agricoltura sul territorio in maniera inquinante. Quindi eh, sono sempre stato un promotore della sostenibilità, della naturalità in agricoltura, di un sistema di fare agricoltura che per quello che, eh, di cui mi occupo si definisce permacultura. E, e ovviamente eh, non ho nessuna intenzione di eh, iniettarmi degli organismi geneticamente modificati nel corpo motivo per cui eh, mi trovo nella situazione eh, di eh, essere sospeso eh, di affrontare quello che è un percorso eh, legale perché dopo aver analizzato la questione sono eh, fermamente convinto che eh, mh, eh, prima o poi eh, dobbiamo riusciremo sicuramente ad avere ragione perché è talmente palese eh, quello che sta accadendo e che va contro, cioè e va ad abolire completamente eh, quello che è il diritto eh, in Italia. Che io credo che i, i, i pochi che alla fine andranno, eh, andranno in causa, perché saranno eh, molto pochi quelli che faranno le cause, secondo me le vinceranno perché ne, non è possibile pensare che si possa perdere una causa del genere quando ehm, diciamo ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi è incostituzionale, va contro le leggi europee, va contro leggi, eh, ora io non, sono un, un, non mi occupo di diritto, però ecco, ho, ho sentito molti eh, esperti che sventolano la bandiera dell'incostituzionalità e del, del, dell'opposizione diciamo, di questo modo di fare ad altre leggi che sono di... Di carattere superiore ecco, a quelle nazionali e quindi io sono sereno nella sospensione procederò continuerò a coltivare il mio orticello per fortuna da mangiare non mi manca però ecco andrò per una, eh, per una eh, causa legale infatti domani ho l'appuntamento con l'avvocato proprio per decidere come procedere e cosa c'è da fare sono come vedete sono diversi modi di affrontare eh, lo stesso problema eh, secondo me invece è un dibattito che anche la società civile che ci ascolta può trasmettere tanto eh, io però avevo lasciato col professore Muto un discorso in sospeso perché salvo voluto tornare un po' indietro eh, sul, sul fatto che la DAD sta distruggendo l'insegnamento anzi l'ha già distrutto a mio parere l'insegnamento con cui tutti noi siamo cresciuti e l'insegnamento che amava, perché io faccio parte eh, di quella parte di insegnanti che considero l'insegnamento non un lavoro, ma una missione, ecco, dall'altro punto, esattamente una cosa che mi ha trasmesso e che mi ha insegnato il professore Mudo, e quindi che credo abbia anche lui. Eh, quindi, eh, a tal proposito, oltre alla domanda che l'avevo fatto io, c'è la domanda che le porge un una persona che ci sta ascoltando, il professore Mutò, e dice un popolo ignorante è un popolo manovrabile. Forse vogliono arrivare a questo. Cosa ne pensa, sia della domanda che le ho fatto che di questo ascoltatore che ha questo pensiero? Eh, Pippino, guardi, io non so se tu ti ricordi, io dicevo sempre nessuno mai è morto perché non sa la matematica. Andreotti faceva delle gaffe enormi. Nessuno matematica. è morto perché non sa la matematica? No, non è morto Andreotti perché non sa la matematica. Ah, si sì. può vivere anche senza sapere la matematica. Però è importante capire il metodo della matematica. Ora, eh, Fiorenzo, io ho apprezzato tutto quello che tu hai detto, mentre invece sono completamente in disaccordo con te sulla questione dell'ideologia, così come nella geometria, le geometrie sono tante e puoi insegnare qualsiasi tipo di geometria, tutto quello che cambia sono i postulati iniziali, se tu metti certi postulati sviluppi una certa geometria coerente, compatibile, tutto questo, quindi tu come insegnante ai ragazzi gli devi dire che sono loro che devono mettere nella loro vita i postulati iniziali e dopo si costruiranno le loro idee e tutto questo. Se loro pensano che la società va meglio se diamo un sacco di soldi agli imprenditori è chiaro che eh, andranno nella loro vita con una certa ideologia, si invece eh, quello che si deve comprendere è la maggiore redistribuzione della ricchezza si andrà su un'altra strada eh, io sinceramente ragazzi vorrei essere anche un pochettino offensivo rispetto a tutti <ride> rispetto anche al mio amico che mi siamo tutti insegnanti in un concorso io veramente se fossi eh, da una parte eh, l'esaminatore e anche l'esaminato l'unico che promuoverei è salvo tutti gli altri li, ci, li manderei a casa, me, me compreso. Perché a scuola si sta con un'altezza diversa, con un'altezza particolare, un, eh, l'insegnante non si deve vedere in classe. I ragazzi devono capire che sono loro quelli che stanno costruendo e tutto quello che imparano e fanno. Se noi siamo presenti... Eh, con la nostra presenza che abbiamo è chiaro che non siamo più insegnanti noi siamo i vanescenti all'interno della classe dobbiamo essere quelli che vedono come crescono e dare l'indirizzo metodologico di come andare avanti eh, chiaramente scusatemi eh, colleghi la mia è una provocazione eh. eh professore Mudò, ma a tal proposito però io colgo l'occasione per fare vedere a tutti un video e lei così ci dà il suo contributo e poi magari sentiamo pure gli altri e, vi, vi chiedo scusa io purtroppo devo, devo chiudere perché ho altri cioè mi, mi dispiace proprio non esserci ancora e, perché avevo tra l'altro anche preso un altro per quest'ora niente Giuseppe eh, vi continuerò a seguire o comunque su Facebook in ogni caso vi continuerò a seguire d'accordo vi ringrazio comunque Grazie, piacere di avervi conosciuti. Ciao, Salve. Ciao, arrivederci. Allora, io voglio fare vedere voglio vi voglio colgo l'occasione per farvi vedere questo video, così eh, vediamo quanto è compatibile la, la, la sua posizione, professore, che tra l'altro è anche la mia, nel senso che la scuola deve dare questi strumenti, però quello che sta succedendo al giorno d'oggi ora eh, si comprenderà non appena guarderete il video quello che voglio dire non si sente Peppino, non siamo bravi nel labiale. Non si sente? No. Fiorenzo, non lo senti tu? Mm. Riprovo. di tanta gente nasce però dal fatto che inizialmente era stato detto sì, sì, sì, beh, che beh, due, no. con, due, con due dosi eravamo a vita, addirittura con Johnson e Johnson bastava sì, sì, una dose sì, certo. poi nei mesi eh, beh, è certo, saltato fuori sì. che Johnson e Johnson eh, probabilmente durano più di due mesi la protezione di Johnson e Johnson durano più di, du di due mesi e tutti gli altri vaccini Quindi Pfizer, Moderna astrazeneca anche lì la protezione va da dai 4 ai 9 mesi insomma sì, è quello che ho detto ho detto che se, non sono sapeva prima però nessuno nasce imparato come dicono da certe parti d'italia non può sapere quando si <coughs> no? può sapere c'è una sperimentazione ma però non c'hai dei, dei follow up troppo lunghi. D'altra parte però certamente questo vaccino anche se ha portato delle infezioni non ha portato le persone nelle, nelle terapie intensive. Questo è il punto perché un conto avere una reinfezione, un conto avere un ricovero in terapia intensiva questo non si è verificato ancora no, nel nostro paese. Beh in alcuni La casi persona, senta, senta, eh, sì. senta bene ragazzi a direci No, no, no, no, tipo la pezza. C'è cioè, dottore? Non sa bene, ma che cazzo dico? No, ma è un po' di, contra un po di contraddittorio, no? Ma guarda andiamo Ma, dottore, un po' di... Avete sentito? Stavolta avete sentito? Sì, non è che io vi capito tanto, ma comunque... È un medico che non, non ha voluto confrontarsi ed è uscito, ha interrotto la... Ha preso per ignorante l'altro? Sì, no. durante la trasmissione se n'è è andato. Si è infastidito per le domande puntuali che gli faceva l'intervistatore, non se l'è sentita di esporsi e, e neanche di continuare a raccontare le balle che si sente obbligato Quindi Quindi dico... Quante una quello... cosa? Allora, Fiorenzo, guardi, io sono d'accordo con te sulla contraddizione, sulle, contraddizioni, sulle con... quando sono contraddittorie, quante volte sbagliano e Ma io dico, in, un con... in una discussione con un altro, quando ci vuole dire ho sbagliato, è una cosa che stiamo sperimentando, vero che siamo in una fase sperimentale, che ci sono dubbi? Una cosa che ti capita fra cap così. Come può non essere sperimentale? È Ma lo negano. È un fatto che lo negano? È un fatto che lo negano. Lo negano in televisione. Hanno raccontato una montagna di falsità. Sono stati centinaia di volte pizzicati a dire cose differenti. Qual dire è la qual qual è eh. la contropartita? Qual è? Non lo so, però questo è un dato di fatto. Dobbiamo partire eh, dai dati vera. di realtà. Hanno se mentito, sei, mentito, sei, stato, te... Vabbè, sei stato onesto hanno volete... mentito è per tabulas dimostrabile hanno mentito centinaia di volte sono stati contraddittori nel tempo hanno fatto affermazioni poi le hanno smentite hanno detto il contrario è tutto mi... riportato per tabula, quello cioè. di cui tu stai parlando sono fatti non sono giudizi sono fatti, esatto, sono fatti, sono fatti. hanno mentito sistematicamente. Per esempio, in questi giorni stanno dicendo: L'altro giorno il dottor Sileri ha detto che ci sono a Napoli tanti bambini che sono in terapia intensiva. Questi bambini sono intubati perché soffrono di un virus sinci sinciziale, polmonite sinciziale che nulla ha a che vedere con il covid quindi quando vediamo il sottosegretario alla, alla sanità che mente così spudoratamente eh, atteggi atteggiamenti, sc atteggiamenti scorretti e questo è un dato di fatto, c'è poco da fare Se quando, quando vediamo il potere che mente sistematicamente qualche domanda ce la dobbiamo porre e questi sono dati di fatto, non, non opinioni, dati di fatto eh, io capisco eh, i dubbi del professore Mudo, che sono i dubbi, penso, della maggior parte della popolazione. <coughs> e anche per questo io mi sto impegnando, come lo stai facendo tu, Fraioli, per fare un po' di, di controinformazione, perché eh, questi dubbi meritano risposte. Poi uno può, può avere poi l'opinione che vuole, può anche decidere di credere a questa narrazione. Magari ci sbagliamo noi, Fiorenzo, però... Il fatto che riusciamo a proporre un'idea diversa a qualche dubbio, secondo me, è già una cosa positiva perché, comunque, è giusto. Il sale della democrazia e il dibattito anche su posizioni scientifiche. Scusami, se ti interrompo. Ora, Poi, eh, no, volevo arrivare. Sì, consentimi, potrebbe darsi che ci stiano mentendo a fin di bene perché magari sanno delle cose talmente tremende e terribili che non possono essere rivelate. All'opinione pubblica perché scoppierebbe un putiferio e allora mentono mentre cercano disperatamente una soluzione che magari passa anche attraverso una vasta sperimentazione di massa. Io prendo in considerazione anche questa idea, però che ci mentano è un dato di fatto. Poi magari lo fanno a fin di bene, però non sono disposto a partecipare a una discussione in cui non si prendano in carico i dati di fatto stanno mentendo da 22 mesi e allora forse mentono a fin di bene con un atteggiamento paternalistico ma giustificabile se ci fosse veramente una situazione terribile che incombe su di noi oppure forse mentono perché stanno perseguendo un obiettivo politico E eh, il problema Quindi è questo Fiorenzo tutto, non un bambino che si ritrae davanti a queste domande io queste domande me le faccio e la mia risposta è stata che non è che ci stanno proteggendo da chissà quale terribile disgrazia e quindi stanno mentendo e stanno sperimentando nel tentativo di cercare una soluzione no ci mentono questa è la mia risposta perché siamo davanti ad un attacco politico di natura di stampo nazi liberista il peggio del nazismo e il peggio del pensiero liberale messi insieme mescolati quello che esce fuori è quello che stiamo vivendo. Io penso una cosa, Pippino, una sola cosa e poi. No, tancio, vai, vai. Mi no, mi no volevo, volevo cercare di spiegare No, bene no, una cosa di, di cui poi aspetto ah. anche una tua risposta. Mi prego, io prego. Che nel terzo millennio, io sono uno che sta all'interno di una società dove ci sono contrappesi. C'è gente che pensa in un modo e gente che pensa nell'altro modo. Ma che può essere che non c'è qualcuno di eh, peso, tipo Fratelli d'Italia, che ha capito perfettamente com'è tutta la situazione e non riesce a sputtanarli, sti pezzi di, di, di cretini? Se parla della stiamo politica. Arrivando? Stiamo arrivando a una società che non ha più contrappesi, non c'è più una persona che riesce a contraddire tutti questi... Tutte queste stronzate in modo scientifico, non scientifico, in modo uh, logico. Mi taccio. No, no, io vorrei dire una cosa, veramente, fatemi dire, cioè devo chiederlo, devo supplicarlo. Eh, vorrei leggere questo. Parla mio della mio, politica. Di mia, mia, moglie, attimo, mia, mia moglie, la professoressa Calafiore. No, ora, ora te lo, te, lo, te lo metto in sovraimpressione. Fammi dire questa cosa e ti, sì. ti metto il messaggio di, di tua moglie online allora eh, cerco di riprendere il filo eh, se parla della politica eh, professore Mudo a mio parere eh, all'interno del Parlamento si sono comprati quasi tutti forse qualche singolo deputato eh, coraggioso c'è potrei pensare a Laguna potrei pensare, ma c'è anche chi si lamenta di queste posizioni comunque potrei pensare a Paracone che ne so Qual qualcuno che sta dicendo qualcosa di diverso c'è all'interno del Parlamento lo so che questa cosa può sembrare assurda, ma le sembra normale il PD che fa un governo con la Lega? Cioè, voglio dire, già questa cosa dovrebbe comunque insospettire. Se poi parla invece di ambiti medici e scientifici, no, lì la cosa è diversa. Ci sono le opinioni di peso, anche contrarie, ma non passano in direzione. Ci sono tre premi Nobel che hanno preso posizione contro questa narrativa. C'è l'inventore della tecnologia di questo, di questo siero che ha preso una posizione ben precisa un video di due minuti che uh, vi vorrei sottoporre a proposito è il, lo scienziato col più alto H-index al mondo che è Didier Raul uh, dell'Università di Marsiglia ma no, no, no, non vengono invitati in televisione in, in televisione viene invitato uno come Pregliasco che ha 16 di H-index che stiamo parlando di, di mi sembra a 170 di ddr una cosa del genere non ne sono sicuro ma del 16 di Pegliasco ne sono sicuro quindi di questo stiamo parlando e purtroppo bisogna prendere atto che c'è uno strano potere dell'informazione che non fa pa passare altre Almeno, io la vedo così poi lei mi dice qual è il fine e qual è il fine si può discutere. io ce l'ho un'idea ce l'ha pure fra ioli penso un'idea di qual è il fine e ne possiamo discutere di, di qual è il fine ma dico non è che sono tesi campate in aria io le posso fare vedere i documenti di chi sta, sta raccontando un'altra versione dei fatti professore muto non lo so uh, mi dica lei vuole vedere questo documento oppure mi vuole uh, non... ormai mi sono incartato No, no, io non voglio, io speravo che ci fosse stato anche il professore Gambera per darle un supporto, perché il professore Gambera ha la sua stessa o, o simile idea, posizione, quindi eh, c'era Cacco media, che mediava. Sì, sì, ci ho già parlato, ero, purtroppo sarà che ha avuto qualche imprevisto. Allora, eh, nel frattempo no, lei si scarta, dato amore, che lei è in carta. La verità muore quando c'è una guerra o quando c'è un enorme disastro che incombe sulla potenza. Allora, professore Mudò, nel frattempo che lei si scarta e riflette, così magari poi ritorniamo sul discorso, come promesso faccio vedere, non so se lo vedete, sì. è il tweet di Marina Calafiore che mi sta dicendo che il professore Fraioli è sua moglie. Lo vuole leggere lei qua al pubblico? No, no, io ho una lettura molto... No, no, parlo di Fraioli, se vuole leggerlo, eh, sì. oppure lo leggo io lo leggo io, una sperimentazione non si può imporre a tutta una popolazione mettendo a rischio il loro lavoro duramente conquistato e svolto per anni con serietà e passione Bella, beato lei, gentil professore Mudò, che ha avuto la possibilità di svolgerlo fino alla fine a noi questo diritto è stato negato questo le dice eh... Eh, io una cosa su questo posso dire uh... Eh, mi intenerisce Marina quando è costretta a subire un sentimento del genere perché questa pandemia sta facendo uh, vivere cose assurde. E quindi a me dispiace che colleghi vivano questi sentimenti in questo modo, quindi questo non ti so dire. Per no, no, ma io, io sono mortificato perché lo sa che la voglio bene, professore. Non... Non voglio metterle in difficoltà assolutamente, anzi... No, no, in difficoltà perché? Perché, no, perché magari, non lo so, è rimasto... Cioè, ripeto, aspe... pensavo c'era anche il professore Gambera, sa com'è. Io no, no, no, facevo... No, no. La mia sorpresa è stata quella di un dibattito in questa direzione che è sempre positivo, eh, non è che... si eh, è sì, preso questa debattito. piega perché volevo parlare in effetti di... Un po' più di scuola, però ha preso questa piega. Non... Va bene, eh, no. i partecipanti eravamo questi e queste abbiamo, eh, siamo Fiorenzo. Se, se se ti va, se poi vuoi rispondere, ti do la parola, rispondi. Mi, mi dice sì, Volevo innanzitutto sottolineare poi, il fatto che mia moglie ha giustamente detto che una sperimentazione non si può imporre a tutta una popolazione. Un fatto del genere se viene portato avanti deve avere delle motivazioni eccezionali ora io ve ne propongo due poi ditemene voi un'altra O oh, questo virus rappresenta una minaccia mortale terrificante, molto più grande di quella che noi possiamo immaginare e allora le autorità hanno autorizzato una sperimentazione d'urgenza su tutta la popolazione perché dobbiamo fare in fretta l'altra possibilità come ho ricordato prima, che la prima vittima della guerra è la verità, e cioè siamo entrati in uno stato di guerra. Se poi voi avete un'altra spiegazione davanti a questo fatto eclatante, che l'intera popolazione viene sottoposta a farmaci sperimentali, compresi i bambini, tra un po' anche i neonati. Di cosa altro vogliamo e possiamo parlare in una situazione del genere? Anche se parlassimo di scuola, parleremo di DAD, e quindi di una cosa imposta da questo stato delle cose. Sì, ti chiederei qualcosa anche sullo strapotere dei presidi, per esempio, perché comunque mm. la, la, la scuola prima era più democratica, dove, mm. eh, parlava prima il professor Mudo di, eh, di una concezione sì, che c'era con lui, gli insegnanti, del vicepreside che veniva eletto. Quando ho cominciato a insegnare il collegio docenti eleggeva la, il presidente dell'assemblea il preside sedeva tra di noi e se voleva parlare chiedeva la parola adesso invece il preside è d'ufficio il presidente del collegio docenti ed è lui che dà la parola e io ricordo un episodio all'inizio 1990 mi pare in cui la nostra preside addestrata come altre sue colleghe a gestire queste assemblee di 100, 200, 300 insegnanti a volte perché le scuole a quei tempi erano molto più grandi, erano grandi, insomma io ho lavorato in una scuola con 6.000 studenti, insomma. No? Insomma la preside a un certo punto, siccome mancava una mezz'oretta alla fine delle due ore da de destinare al collegio docenti, decise, per spendere questa mezz'ora, di leggere una circolare, pur di non aprire la discussione, come pure io avevo chiesto. La voce varie ed eventuali ormai viene sistematicamente eliminata dall'ordine del giorno dei collegi docenti. Ci si presentano una serie di lunghissima di punti scelti dal preside e soltanto di quello si deve parlare, parla quasi soltanto il dirigente. Questo è un, è un elemento, si chiama collegio docenti, allora perché il preside deve essere il dittatore del collegio docenti? perché gli insegnanti siamo pecora. Non è il mio caso. Professor. No, ma non è, ti assicuro nemmeno nel caso del professore Modò, era infatti molto provocato. Il professore Modò le manda un messaggio affettuoso, la moglie ci tiene a precisare, ma anche noi le vogliamo bene, si vede che lei è una bravissima persona. Tra l'altro sono anche io di origine siciliana e mi fa molto piacere ascoltarla. La moglie di Fraioli teneva a mandarle questo messaggio. <ride> non c'è è, è molto da da i me. rapporti e le, le socializzazioni fra le persone sono quelli che proprio ti danno vita mm. Fiorenzo vedo che sei una persona fortunata bravo No, mia moglie è una persona molto dolce e meno polemica di me io sono abbastanza polemico sì e... sì ma la polemica guarda può fare anche bene ma figurati ma professore Mudò non so se ha capito che lei proviene dalla stessa area culturale giovanile del professore Faioli. Siete sì, certo, sì sì <ride> ma, si, ma si capisce sì. subito figurati comunque Fiorenzo contarsi che io sia banale ma 50 milioni di morti con la la la aiutami perché i neuroni cominciano a scapparmi eh 1918, cosa è stato? La spagnola, con la spagnola, sì. e con una pandemia che inizia molto aggressiva come quella di oggi, in cui secondo me la politica e gli scienziati sono stati un pochettino eh, spiazzati. Se ci sono errori li vedremo, se ci sono state male. Eh, cattiva intenzione oppure posizione sbagliata o pregiudizi si vedranno ma guarda è che le motivazioni di un milione di morti in Italia non le è... oh, oh, sto dicendo no Pensate. non ci sono un milione di cancella cancella cancella è una diretta non si può cancellare <ride> 100.000 rotte, 130.000 sì, per però solo per covid dice l'istituto superiore di sanità vabbè possiamo anche di, Parlarne, dei, dei, dei, dei, ma in, ognuno di noi nei nostri paesi sappiamo quello che è successo e il numero che c'è sì. stato. Ma lei lo sa, professore Mudò, mm. anche se in televisione non passa questo fatto che a Bergamo, dove ci sono stati tutti quei morti nella prima fase, i parenti dei morti hanno tutti sporto denuncia verso i medici per mala sanità? Sì, sì, ma, ma certo, come, come si fa ad affrontare una situazione del genere con una sanità che è ridotta come la nostra, a eh, anche questo discorso ma sulle, sì, ma sono... Pino, sui posti questo... letto questo lo dice il suo il suo, il suo compagno tra virgolette eh, Rizzo eh, rifondatore del partito comunista in Italia eh, dice vabbè c'è carenza di terapie intensive ma in dieci anni le hanno ridotte del 90% queste terapie intensive quindi sì, è, sì, è normale io, dubbi, io, io non so se nella tua esperienza hai mai avuto conoscenza de, della terapia intensiva. Io ne ho eh, avuto eh, l'esperienza non personale, avuta, ma attraverso sì. parenti, zii, papà e così via dicendo. Io avuto la terapia no. intensiva eh, renda, rende umano la malattia di una persona di una, e rasserena una famiglia. Quindi ridurre le terapie intensive è un delitto. Eh, ma lei, lei si fatto. rende conto, parlando di Sicilia, lei si rende conto che il presidente Musumeci, che è uno dei primi a imporre in, in Italia e quindi di riflesso al mondo, forse il primo a imporre determinate restrizioni, perché si parla un po' a livello nazionale, ma molti non sanno che eh, Musumeci è il, che è, è il primo che ha parlato di mascherina all'aperto, il primo che ha parlato di vietare l'ingresso ne, negli uffici pubblici ai non benedetti tastieri, eccetera, eccetera, lui è stato il primo in tante cose. Eh, non ha aumentato minimamente eh, i finanziamenti alla, alla sanità pubblica. Le terapie intensive sono rimaste pressoché simili, magari ce ne è stata aggiunta qualcuna, non lo so. Mi pare addirittura nessuna, ma, ma non voglio sbagliare perché può darsi che non sono informato adeguatamente sulla. Comunque, non sono, non sono sicuramente state, come da lui annunciato, decuplicate. E, e dico: come si fa a dire che c'è un'emergenza sanitaria? E, e questo glielo, ve lo devo fare vedere, per forza ve lo devo fare vedere, e mi perdonerete se spesso questa discussione... Eh, niente, non lo sto trovando, vi assicuro però esiste nella, nella velocità. C'è un documento dove si parla dei soldi del PNR, dei soldi spesi che eh, abbiamo preso in prestito all'Europa, e la sanità è all'ultima voce, con una cifra irrisoria, c'è prima l'innovazione tecnologica la connessione internet, il gender tut tutte queste categorie e alla sa la sanità viene relegata una cifra minima nella parte finale dico, se siamo di fronte a un'emergenza che è ehm, sanitaria e non è politica per quale motivo non si spendono i soldi per la sanità? Pippino, vuoi una risposta da me spero di <ride> certo <voi>. certo no. <ride> No, non non c'è la risposta da me. Oltretutto, perché non è che io sia tanto aggiornato su tutta questa cosa, mi trovi troppo sono troppo preso delle, dei miei malanni. Che sono, come vedi, vado sempre a inventare la discussione di questi anni, sono un pochettino fuori dal mondo, va bene. Anche persona, perché una persona intelligente come lei non è mai fuori dal mondo, veramente. Si può allontanare temporaneamente perché ci sono dei problemi, ma non lo sa la, la stima sincera che nutro nei suoi confronti. Quindi non mi può dire che è fuori dal tu mondo. Tu lo sai ti voglio bene, attendo, attendo che gli altri ne possano pensare male. No, non so se pensiamo... è sì, eh? vai, vai, Fiorenzo. Allora, vi ho sentito criticare in maniera fortissima la DAD. Io su questo non sono d'accordo. Eh, ti do subito la parola, Schettini. Eh, mi, mi sembra che vuoi parlare, vero? Devi accendere il microfono, Schettini. Però... Sì, no, veramente ero rimasto un po' sorpreso dall'affermazione di Mudò del fuori dal mondo. Perché eh, ecco, eh, nel momento in cui lei fa un'affermazione... E così, dicendo che è fuori dal mondo. Eh, vuol, cioè, vuol dire che proprio a fondo nella questione non ci è voluto andare. Cioè, nel senso, eh, per essere fuori dal mondo, eh, io per arrivare a eh, prendere una, una decisione sul eh, vaccinarmi o meno, ho dovuto fare tanta ricerca, ho dovuto ascoltare tante campane ho dovuto approfondire la questione sono dovuto andare a ricercare dei dati e eh, sono dovuto andare a ricercare anche le fonti da cui provenivano questi dati e, e, e quello che a me ha spaventato alla fine ed è che mi ha convinto poi a non volermi vaccinare l'ho fatto anche fortunatamente conoscendo la lingua inglese e andando ad occuparmi eh, anche di questioni internazionali dove ho visto poi che è, è tutto un copione che è stato seguito alla regola dal, dall'Italia all'Australia, dall'Australia al Canada, eh, ov ovunque nel mondo. Eh, eh, quindi ecco, io, perché ho capito che lei eh, diciamo, è, un, um, è, è un pro un vaccino e quindi diciamo sì, eh, e tu si è, è soddisfatto scusami se forse non c'eri cioè nella trasmissione ho detto che io sono uno fragile dopo quattro tumori e attualmente ho una psoriasi che non mi sta facendo stare molto bene di fatto è da tre mesi che non esco di casa e che quindi rispetto a questo mi sono semplice... non mi sono neanche documentato la mia fiducia il mio genero che mi ha detto vaccina perché ho visto che lui si è vaccinato, la moglie si è vaccinata i figli si sono vaccinati in modo critico mi sono vaccinato ma comunque credo che bisogna vaccinarsi se questo è quello che a mi... me io non so se tu hai paura o se pensi che ti, che ti mettono un lipido particolare che un domani possa eh, determinare determinati tipi di fastidi eh, all'interno del fisico non lo so, mi lascia tutto perplesso. E i dubbi del non, professore ma Modò... Ma capisco, guardate ragazzi, guardate. Bisogna capirli, no, professore, i suoi dubbi bisogna capirli, perché veramente sono i dubbi di molta popolazione italiana, molti la pensano come lei, e quindi dobbiamo fare anche noi uno sforzo, che ovviamente non bisogna nascondersi, la pensiamo diversamente, di capire il perché eh, la si pensi così, no? Non credi, Fraioli, non bisogna cercare di perché no, io ti no, assicuro tu, no, tu non lo, lo conosci che, pre... può essere che in queste eh, trasmissioni divulgative che sono interessanti perché non c'è mai uno che sia esperto l'altra volta mi è capitato un esperto, cioè un medico da motosappa non so se ti sai chi è motosappa Peppino, quello di fronte a a Pirani, a Scordia, un medico no, no, no, non lo conosco ma medici me dici se lei cerca su, su youtube la Ballanzoni, per esempio sì, sì, ma questo qua mi ha, stanno... ha fatto inorridire benveno. non lo so cosa le ha detto non no, mi... no no no ma ha fatto inorridire perché non basta e quindi sai non è che io sia molto ferrato dal punto di vista clinico o medico a tutte queste cose qua uno può avere paura o meno può avere sospetto o meno, può fare delle ricerche e capire delle contraddizioni dall'una e dall'altra parte, ma eh, capisco che sto svilendo il vostro dibattito. No, eh. no, no, non, assolutamente, lei si fa queste remore, non, non è questo il punto. Io, io, siccome la considero, e penso che se ne sono resi conto anche gli interlocutori, una persona veramente molto intelligente, era eh, Fiorenzo, era, a parte che era il vicepresidente ai tempi quando io frequentavo il liceo, ma poi veramente era un modello d'esempio eh, per tutti i ragazzi, per tutti i colleghi. Infine io di... ero uno che aiutava i colleghi, non ero un vicepresidente Sì, questo è appunto il maggior ragione. Abbiamo bisogno dei colleghi. Esattamente, quindi se una persona, cioè non è che stiamo parlando, dal nostro punto di vista, allora, cerchiamo di, di capire anche, cioè non solo di di guardare chi la pensa diversamente, perché giustamente noi siamo state vittime anche in questi due anni di questa demonizzazione, soprattutto in televisione, però voglio fare l'avvocato la, del diavolo, di mettermi dall'altra parte. Dico, se una persona come il professore Mudò ha questa convinzione, allora o abbiamo sbagliato qualcosa noi, oppure... Oppure perché ha questa convinzione? Perché il professore Mudò, che aveva dubbi su tutti, persino sulla sua ferrea appartenenza politica al partito comunista, forse aveva qualche dubbio, quindi così fermo. Ma te l'ho è... detto, te l'ho detto perché eh. si, si sente in una situazione di fragilità e quando ci si sente fragili ci si abbandona in qualche modo e si sceglie di dare fiducia a, a chi ha titoli, diciamo. no. Ma io invito il professor Mudò a fare uno sforzo di immaginazione immaginare di essere un giovanotto di 35 anni con un bambino di 7 anni e deve scegliere se farlo vaccinare oppure no io sono sicuro che il professor Muto sarebbe andato a... E... Eh, Fiorenzo ti dico subito è la prima volta che, ti, che dico non vorrei essere in questa situazione e guarda che da 75 a 37 guarda che si c'è un grande vantaggio. Eh? Appunto. So Quindi vero. questa discussione, questa discussione è una discussione obbligata. Sì, Ora Sì, sì, se sì, ma sì, no, eh... non se la sente? Eh, non lo mettiamo in mezzo, parliamo fra di noi a questo punto. Sì, certo. Oh, no, no. Eh, no, no, sì, no. no. Eh, lo ha detto, ripetuto fin dal primo momento, io sono fragile e eh, quindi eh, che devo fare? Ma pure io, se fossi in una situazione di grande fragilità, probabilmente direi oh, al limite, alla peggio, offro il mio corpo ad una sperimentazione che potrebbe essere positiva per il bene dell'umanità. Per esempio, se Ma in ogni caso guarda, lo stanno se facendo sono... perché c'è un grave pericolo che non può essere dichiarato, e quindi si deve correre con questa sperimentazione. Uno dei due scenari possibili, no? Certo. Chiaro. Ecco, io però. Per fortuna ancora non ci sono molto lontano, non eh, perché ho 66 anni, ma insomma ancora, ancora ho la forza e il vigore per prendere posizione. E quindi lo faccio. Questa è la proposta che Prendendo in considerazione le varie eh, discordanze, i vari errori, i vari, le varie contraddizioni che ci sono sia eh, di chi ci governa sia di chi alla sanità in mano ma è chiaro sono che evidenti. non è. sono sono evidenti sono macroscopiche voglio dire anche soltanto guardare i numeri alla grossa comunque io continuo sempre ho continuato a vedere a sentire queste discordanze però ancora non, non riesco a vedere eh, la motivazione basilare per cui ci stanno mettendo la motivazione basilare per cui posso essere esplicito? Posso essere esplicito? Allora, io ne ho parlato in alcuni miei video, ma magari lei non l'ha visto. Posso... <ride> ci mancherebbe, non è che. Scusami, Giuseppe, un attimo soltanto. No, volevo essere esplicito eh, perché no, no, voglio no, rispondere per a questa. Le ho detto le due motivazioni: quali possono essere? Ho oh, un grave pericolo che incombe su tutta l'umanità, per cui si deve correre con questa sperimentazione e si, spara... si, si sperimenta in parallelo su miliardi di individui alla ricerca di una soluzione oppure il problema è politico. A me non viene in mente un'altra spiegazione per le enormi contraddizioni davanti alle quali ci troviamo. O ci stanno, stanno cercando di salvarci perché non possono dire la tremenda verità, oppure c'è una guerra. Ma scusami, eh... ma può essere che Ignazio è così stupido da non capire che Letta ci sta giocando con questa cosa? Ignazio la l'amico nostro. Ecco, questa, questa è una, una provocazione alla Mudog non è facilmente comprensibile per chi non, non la conosce. <ride> allora, questo io le propongo un sogno. Non è la verità, è un sogno che sto facendo, ad occhi aperti. Allora, può darsi che ci sono persone veramente ricche e potenti verso cui il Partito Comunista ha combattuto per anni perché hanno accentrato la maggior parte delle ricchezze dei popoli che un giorno si sono svegliati e perché qualcuno le ha, ha sussurrato loro alle orecchie, secondo me sba magari sbagliando ma può darsi che, che no, no, non sia sbagliato quello che hanno detto loro che l'umanità corre un grave pericolo perché eh, siamo in troppi, le risorse stanno per esaurirsi e quindi rischiamo di morire tutti per eh, l'inquinamento ambientale per lo scioglimento dei ghiacciai contemporaneamente per il eh, riscaldamento globale o per la glaciazione Vero, insomma, simile, motivazione, vero motivazione ambientale e l'unica soluzione per sopravvivere è ridurre la popolazione siamo Beh, troppi, sì. sette mesi, dobbiamo ridurre la popolazione, allora come la riduciamo? io penso che una guerra atomica nucleare non sia la strada Percorribile, perché in una guerra atomica il pianeta si inquina ancora di più e possono morire anche le persone che hanno il potere di, di trovare la soluzione che magari non gradiscono questo destino. E allora, come come facciamo a, a ridurre questa popolazione? E non possiamo nemmeno mettere in circolazione un virus ipermortale perché questo virus può uccidere anche noi. Anzi, quasi quasi deve essere un virus debole, in maniera tale che noi poi successivamente offrendo una soluzione possiamo eh, magari random perché alcune persone hanno avuto questo siero benedetto e sono state benissimo eh, magari random in questo modo si può iniziare a ridurre la popolazione no, e soprattutto se è stato, stato no ma la chiave la chiave potrebbe essere nemmeno per provocare in maniera diretta la morte di qualcuno magari questi sono effetti collaterali persino indesiderati Indes no, non indesiderati ma può darsi anche che loro vogliono semplicemente la butto così a eh, sempre stiamo parlando di un sogno sterilizzare le nuove generazioni in maniera tale che non possono riprodursi e così poi perfetto, il numero della perfetto. popolazione ecco secondo lei una cosa del genere è verosimile è un è... film di questo prenderebbe l'oscar ok ma è giusto che viene fatta questa cosa all'intera popolazione mondiale, senza che la, la popolazione mondiale sia a deciderlo, è una cosa morante. E Ignazio la russa non capisce una cosa di questa. Se Ignazio e la russa non capisce una cosa di questa, è proprio da suicidarlo. No, il problema è. No, guardi che forse forse accennato accenato qualcosa. Ma, ma guardi che fratelli d'Italia se questo il. Il, no no la... non dico fratelli, fratelli fratelli dico come contrapposizione nel potere di quelli che stanno all'opposizione eh, e io, io, penso, che io penso che questa non sia un'opposizione ma lo vedo da tante cose sia una falsa opposizione cioè questo è il, quello che credo io perché se io, se io fossi veramente all'opposizione per esempio mi dica lei se, se lei che ha fatto politica anche in gioventù se a trieste fanno tante manifestazioni per cui ne parlano delle giornali c'è cioè, cioè un leader dell'opposizione non ci va a Trieste con i portuali mi spiega perché la Meloni e non ha. andata ma hai a senti parlare dei hai sentito parlare i portuali? l'hai sentito parlare portuali? ma perché il partito comunista cercava la laurea quando gli no non parlo un... di laurea eh? non parlo sì. di laurea scusa io non sono neanche d'accordo con Fiorenzo, ma già in Fiorenzo c'è un cappello, una discussione a tutto questo, anche quella di Ignazio Schetti. Ma scusami, Ignazio, quando mi hai sentito dire Ignazio, non, non era riferito a te? Eh? No, l'ho alla... capito te... dopo. <ride> sì, sì. L'ho capito dopo. Grazie, scusami, eh? non avevo fatto caso. <ride> eh, ragazzi. Io penso che sia arrivato l'orario. Eh, sì, allora, lo facciamo con una... così: lo chiudiamo con una domanda aperta che mi stava iniziando a rispondere, poi secondo lei, quindi è un problema di mancanza di contenuti da parte dei portuali? Tutto qui per questo non c'è andata la melona. Per me, allora per Piero e sono manovrati, per te eh, sono può anche darsi: sì, non è impossibile. Ho detto per me, per carità, non è che ness nessuno dei due ha delle prove rispetto all'altro, quindi fra ioli. E il microfono è spento. Sulla questione dei portuali dici, Beh, io ho dei sospetti, ma ormai sospetto di tutto e di tutti, perché l'operazione è talmente grossa che non possiamo non pensare che quelli che oggi, alcuni o molti di quelli che oggi sono vesiliferi, diciamo dello, anche dell'opposizione vera, non siano persone che sono state preparate in anticipo per gestire, perché questa operazione non è cominciata nel 2020, è cominciata molto prima. In Italia in particolare ne abbiamo la prova, quando nel 2016 la Lorenzin, mentendo sui morti di morbillo in Inghilterra, mentendo due volte, parlando di 200 morti di morbillo in Inghilterra, impose quella legge infame che obbliga i bambini a, essa, a subire 12 vaccinazioni nei primi due anni di vita, quindi l'operazione è stata preparata da tempo e io credo che sia molto verosimile lo scenario al quale hai accennato poco fa, cioè quello di un controllo algoritmico della popolazione che può essere effettuato soltanto attraverso una medicalizzazione di massa. Questo concetto della medicalizzazione di massa è molto importante. È necessario abituare e forzare le popolazioni ad accettare l'idea che dall'alto debbano regarsi uno o due volte all'anno a subire l'inoculazione di farmaci. In particolare questo farmaco mRNA è particolarmente inquietante, perché? perché è basato su una piattaforma che può essere aggiornata molto rapidamente. Cioè un nuovo farmaco può essere sviluppato oggi in due mesi con il progredire delle tecniche questo tempo si accorcerà e a un certo punto sarà possibile ma molto presto, entro un paio d'anni produrre differenti tipi di farmaci sempre con la stessa tecnologia mRNA e nel momento in cui tu hai una popolazione che ormai ha accettato psicologicamente e normativamente gli obblighi medicali a quel punto tu puoi cominciare a lavorare categoria per categoria Regione geografica per regione geografica e lentamente procedere verso un'attenuazione della dinamica demografica. Voglio ricordarvi, signori, per, farvi, per darvi una misura di quanto questo problema sia enorme, che in 22 mesi i morti totali attribuiti al Covid, non di Covid, attribuiti al Covid sono 5 milioni e 300 mila. Nello stesso lasso di tempo la popolazione mondiale è aumentata di 140 milioni di unità nette e continuando così, fra 10-15 anni, nello stesso lasso di tempo, l'aumento di popolazione sarà di 200 milioni di unità nette in 22 mesi. Ora, voi dovete anche capire un'altra cosa. Siamo tutti abituati a pensare che il numero faccia la potenza ma in questa fase dello sviluppo tecnologico il numero non fa più la potenza il numero fa soltanto consumi quando noi leggiamo il PIL di un paese il PIL di un paese non è proporzionato alla sua potenza il PIL della Russia è poco più del doppio di quello dell'Italia ma la potenza della Russia è molto maggiore il PIL è fatto in gran parte di consumi che dal punto di vista della potenza sono una palla al piede quindi le fasce di popolazione che consumano risorse e basta e non producono niente dal punto di vista della potenza sono un peso morto e questo è un altro elemento da aggiungere a quello del problema oggettivo dell'incremento della popolazione. Eh, Ma io qua ti, ti voglio fare una provocazione io ora invece Ferraioli, allora come mai non iniziare dall'Africa? ha una popolazione semplice, alta, una potenza e, e iniziano dall'Italia che ha un, già una, una popolazione in decrescita da tempo perché noi già siamo... Per due ragioni non si comincia dall'Africa perché intanto bisogna ragionare in termini di impatto antropico un americano o un europeo consumano risorse molto di più di un africano dello Zambia e quindi se facciamo questo calcolo cioè il consumo di risorse pro capite per il numero di abitanti vediamo che sono gli Stati Uniti e l'Europa e la Cina che consumano e il Giappone che consumano più risorse. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che se tu vuoi per esempio fare un colpo di Stato in Italia non vai ad occupare il municipio di Sesto San Giovanni che pure è un popoloso eh, comune dell'Interland milanese, vai ad occupare la RAI e il Parlamento. Quindi si deve cominciare in Occidente. Quando hai vinto... In occidente ha preso il potere in occidente a quel punto può imporre questo questo schema lo può imporre anche all'africa e agli altri paesi questo è il motivo per cui non si è cominciato dalle zone a più alta densità popolativa abitate purtroppo da persone che contano poco dal punto di vista del potere naturalmente Va bene, io penso da parte mia non ho più nulla da aggiungere. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a chiusura, do la parola. Non lo so, Schettini, Mudò. Eh. Mudò. Ok, Pippino, ci possiamo licenziare. Ah, lei. Io comunque, se, se le fa piacere, poi la chiamo magari privatamente domani, con calma, per, per qualche commento su questo. Questo mi modo. fa sempre piacere o onore. Schettini, vuoi aggiungere qualcosa? Ma, certo, sì. io penso che soprattutto per il professor Boudot eh, noi rappresentiamo un, un termine di, di, di confronto oggi, quindi è, è, è buono che ci siano, e ringrazio anche Giuseppe per, eh, per aver organizzato questo incontro, è buono che ci siano questi incontri, è buono che se ne continui a parlare e che si continui a discutere su quello che sta accadendo perché è quello che ci interessa tutti da vicino, quindi eh, che ben vengano questi momenti di riflessione, anche eh, con chi eh, ritiene di essere fuori dal mondo, eh, penso che sia un'opportunità per tutti. Va bene, allora ringrazio gli ospiti, anche quelli assenti, anche quelli che non sono potuti venire, ringrazio tantissimo eh, quelli che ci hanno ascoltato e quelli che ci ascolteranno magari poi in differita. E saluto tutti quanti con amicizia, rimandando a presto per i prossimi appuntamenti. Un piccolo rammarico che il collega Paternò, che abbiamo invitato in tutti i modi possibili, non ha accettato il confronto. Sarebbe stato di supporto al professore Mudo e avrebbe reso forse un po' più piccante questa discussione. Buona serata a tutti, buona cena, perché il professore, ciao. lo vedo impaziente, vero? Ciao. La, la cena è pronta, è vero? Saluti. Okay. Alla prossima. Ciao, ciao. Saluto Saluti alla moglie di Fiorenzo. Grazie, riporterò. Ciao a tutti. Ciao.